No mamma mia. No. Che schifo! Ciao ragazzi. Ciao ragazzi! Oggi stiamo parlando in italiano. Wow! Perché? Perché Questo è forse questo è il primo video in italiano che abbiamo fatto da tanto tempo. Sì. Non lo so quando era la prima Forse abbiamo so fatto eravamo solo due sì. Eh, sì, solo due, però eravamo in Italia Sì. Quando l'abbiamo fatto in italiano Wow! È difficile anche per me perché non parlo mai italiano Quindi <ride> è un po' strano, mi ci trovo un po' difficile Sì, pari all'italiano quando giochi a fortnite. fortnite sì però non in fronte eh, non davanti alla telecamera <ride> in fronte ok abbiamo chiesto a voi se volete un video in italiano una settimana quindi uno video in italiano e uno in inglese quante persone hanno detto di sì il 92% di voi ha detto di sì 92% 92 Si <ride> Sì È come un scioglio di lingua <ride> <ride> Sì, è un po' difficile <ride> ah. Proviamo a vedere com'è Quindi siamo Quindi. qua e lo facciamo in italiano Sì, il nostro primo video che stiamo facendo in italiano per quest'anno per questo periodo, non so Sì, per quanto vediamo che funziona <ride> sì. e se a voi realmente piace ok, cos'è il, okay. cos il, il video di oggi? il video di oggi mm -hmm. è assaggeremo mm -hmm. l'uovo di Pasqua ok, quindi qua stiamo parlando oh mamma mia stiamo parlando delle... della Pasqua fatta qua in Inghilterra che è molto strana e. Decisamente diversa da quella che abbiamo vissuto in Italia. Mm -hmm. Perché in Italia tu hai l'uovo gigante di cioccolata con la sorpresina dentro. Basta. Sì. Eh, Qua la sorpresa è un giocattolo. Sì. Di solito, sì, normalmente. Ma invece, qua in Inghilterra, tu fai la caccia alle uova, no? Tu le, le nascondi in giro per casa, e i bambini vanno a cercare le uova, vero? Sì, che strano. Sarebbe carino farlo. Festeggeremo le uova di Pasqua con gusti differenti, e le marche sono differenti anche. Esatto, dato che gli inglesi sono strani e loro hanno le uova di Pasqua molto strane, non le proviamo tutte. Specialmente alcune che sono veramente tipo, ma perché l'hanno fatto? Ieri sera è siamo andati al supermercato, due supermercati, perché il primo era il tesco e non c'era quasi niente. No, non c'era niente. È era sempre, vuoto. Sì. E sembra che tutte le persone hanno pensato ieri di andare al negozio a comprare tutte le uova. Quindi siamo andati da ASTA esatto dove abbiamo comprati queste roba adesso le proviamo, basta le chiacchiere mangiamo da dove cominciamo? Cioè questo l'uovo era 2,50 sterline ok, sì, non costavano molto, le uova qua non costano tanto no. sono molto dipende dal nome o dalla Sals. grandezza ok, dalla grandezza va bene, okay. da quale cominciamo? quale vuoi prime. eh beh, uh. abbiamo questo, proviamo questo questo? sì. no, non quello, Cresta? quello vedo questo è il più strano, ragazzi. Per chi di voi che conosce il Marmite, è una cosa salata. Quindi, salatissima, altrettutto. Non ne puoi mangiare troppa. Ogni volta, quando la metti sul pane, ne prendi un pochetto e ne metti proprio un pochino, un pochino, un pochino. Quindi... Per me il cioccolato fatto col marmite non ha proprio senso, quindi mm. questo lo lasciamo. No, per questo uh, forse questo è il, il primo anno che loro hanno fatto questo, perché mm. on, forse ogni anno cambia le cose strane che <ride> le persone comprano a assaggiare. perché per è assaggiare, strano. Sì. sì, è vero, quindi inglesi uguale strano. Questo lo proviamo per ultimo, quindi restate nel video e aspettate fino all'ultimo secondo, eh, perché se no non lo vedete. Cominciamo con questo allora. Ok, MM's. Ok, apriamo il pacco questo ah. Allora, questo è come lo hanno impacchettato Sì, ci, ci sono due pacchetti di M&M's, uno di arachidi mm -hmm. e uno normale, di cioccolato Ok E questo è l'uovo, è vuoto dentro Non c'è niente? No, è come quelli in Italia in Italia ma, ma in noi Italia... abbiamo la sorpresa dentro si sì, un giocattolo è uguale però io voglio il mio giocattolo Abbia... abbiamo queste in Inghilterra quindi voi siete dei mangioni ma questo oh, l'uovo allora vediamo com'è lo vuoi trovare? 20 minuti later Vabbè l'ho rotto, più o meno Ok, è sempre che è un uh, dra dragon, dragone D Uova di drago It's hatched <ride> Ok proviamo, vediamo se è buono Io so che è buono mm. Dai c'è di meglio Il cioccolato è sempre buono <ride> Tutti conoscete gli M&M's? Quindi sì, non c'è bisogno che li proviamo e vi diciamo Oh, è buonissimo l'emmen, lo sapete come farlo Eh, l'emmen, eh, macerina Quindi scusa, quanto, <ride> quanto, quanto è costato questo? 2,50 2,50, quindi ne abbiamo speso 2,50 per questi No, anche questi ah, L'uovo, che sa Anche le scatole, fare. perché le scatole... Sembra più elegante, non lo so come c'è. Certo. La prossima facciamo questo, mini egg Questi sono uvetti di cioccolato ricoperti di zucchero Ok, quindi loro passano dall'uovo che già non è grande di per sé alle gli uvetti, quelle piccoline Vabbè, va Questi sono il mio, il mio preferito Pure? Sì oh, e... Che c'è? Sembrano Giz. uova di quaglia. Mm. È piena di cioccolato dentro. È di Cabrizz. Quindi questo cioccolato è meglio. Sì, è il migliore. Il migliore. Sì, è il migliore dell'Inghilterra. Però voglio dire, c'è solo una cosa da dire. Dico guarda, questo è il pacchetto. Quanto l'abbiamo pagato? Questo una sterlina. E le uova cominciano da qua, ce n'è tanto così dentro al pacchetto, ci sono forse quante sono, 15 uova? 80 grammi, eh 80 grammi, cioè la busta la potevano anche riempire, eh. però sono buoni, però sono buoni, io me ne mangio un altro, tiè ho fatto una lezione in italiano e stiamo parlando di questo video perché lei mi ha aiutato delle parole che posso usare in questo video e mi hai fatto venire un foglio di mangiare il cioccolato. Quindi tu durante la lezione pensavi oh, il cioccolato. Sì. <ride> andiamo avanti con gli altri. Mamma mia che, che roba strana. Un uovo o un altro cosino? No, andiamo con l'uovo, andiamo con l'uovo. Andiamo con i mortizi. Non Mortis. so se.. Non penso che in Italia questo c'è, non mi sembra di averlo mai visto, i Mortizers. Però no, non c'è? No, eh. Quindi c'è il cesto, tu lo apri e c'è l'uovo, come sempre. Ovviamente È un uovo. No, più piccolo di quello perché questo era una stallina. Ah, e quell'altro era una e 2,50. Ah, 2,50. Quindi i nostri uova di Pasqua sono più key. Sì, ma perché sono più piccole? Sì, se vuoi comprare uno grande, uno molto speciale, no, costa 8 8 sterline eh 8 sterline ma è uno che è poco più grande di questa è così Sì. 8 sterline eh ho capito ma forse con 3 di queste o quattro eh, eh, di chi queste. se ne frega io voglio quello italiano voglio no, quello, quello italiano è molto italiano, è poco no ma poco che stai gigante. a dire ma ma sei poco. Tra... dentro c'è niente solo un giocattolo ma i topi non vogliono un giocattolo no? prometto che la butto fuori appena abbiamo finito il video eh perché queste, queste bestemmie non vanno bene <ride> Poi ci sono le mortisers dentro, quelle normali che poi mangi alla fine Quindi sostanzialmente tu non compri le uova O almeno le uova non sanno di questo Il cioccolato non è il cioccolato del mortisers No È che è schifo E io quello voglio Capito? Cioè se io compro l'uovo del... No, e della... non c'era anche Ma che stai a dire? Se io compro l'uovo della, della Lint il cioccolato è della Nestle. Sì, Linter. e questo è di Nestle e questo è Nestle cioccolato Sì, ma non è ammortizzers no perché questo è ammortizzers e chi se ne frega io voglio questo ma la marca è, è la marca Nestle e chi se ne frega è come le la marca di, di Kinder eh? C ci sono tanti diversi tipi di Kinder Sì, ma il cioccolato è di puoi, Kinder e non quello puoi avere se c'è un kinder bueno, eh. l'uova di kinder bueno non c'è, ma se c'era è impossibile che c'è un uovo che si è fatta di kinder bueno? Sì. No, però il cioccolato è quello, è della kinder, è quello latte e cioccolato. Ma sai sì. I Mortisers piacciono tantissimo. Mi sto inno. <ride> <No>. Fuori, fuori. <ride> fuori? avrei recuperato di cioccolato. <ride> fuori fuori <ride> ha ricorso di cioccolato e dentro c'è biscotto al malto buonissimo prossimo no prendi quell'altro <ride> È, è troppo simpatico questo, questo la prima volta che l'ho visto mi, mi, mi ha fatto ridere, perché vi spieghiamo adesso. Vai, careful E lo devi aprire! Ma che cambia! Cioè, scusa, io volevo aprirlo da qua, no, lo stavo strappando qua, ho detto no, devi strapparlo da qua, ma perché? Non cambia niente! Si cambia! No, non cambia! Perché okay, questo adesso è ruins! E allora, ruins! Per chi non capisce l'inglese vuol dire rovinato. <ride> Questo è come vengono, no? Sembrano le uova quelle normali Quindi sono uova normali, al centro c'è un spoon Un cucchiaio Due sono due, un spoon eh, cioè, Non lo sapevo che erano due, eh, stai calma Ma perché hai detto spoon, Prenderti cucchiaio Non c'è la miseria Ed è un cucchiaio allora, Uova e cucchiaio Quello che fai è come l'uovo sodo, no? Tu lo spacchi e poi lo mangi col cucchiaio all'interno perché dentro è tutto cremoso, capito? Come te lo facciamo vedere. Quindi dentro è eh, loro hanno fatto un collaboration. Collaborazione. Collaborazione con Oreo. Oreo. Oreo. Oreo. Oreo. Quindi è capris con Oreo. Capris fa il cioccolato e Oreo fa la crema. Dentro. <ride> sì, è così. E <ride> vai... <ride> quello che devi fare è spaccare qua il cioccolato guarda se oh. non scoppia Perché tanto scoppia sempre dappertutto eh? ecco qua Io il cioccolato lo butto via perché non me la devo mangiarlo non sa de, né di me né di te de. però dentro c'è sta la crema dell'oreo che è proprio buono oh. oh, noto Zuccheretta E devo dire che questi sono strani Però questi Questa è stata una bella invenzione Sono proprio buoni Ma ah, senti che buono Immaginate la cosa più zuccherata al mondo È questa Questo è il stesso di quelli grandi Questo è Oreo E allora dentro c'è niente È ah. solo che sono piccolo e non devi usare un spoon Insomma è per farti spendere più soldi in le parole No, questo è un R un sterlina E quello è R2 Questi sono molto piccoli Secondo me non cambia niente è solo per farti spendere molto soldi sì. Cioè una sterlina per nove di questi piccoli Vabbè Oh grandezza stra in half si è spaccato subito a metà È spaccato subito a metà Ho Preferito questo perché c'è più eh, cioccolato quello c'è più crema e preferisco più cioccolato. Io preferisco quello, mm. questo, quello altro. questo qua, mm. perché quello è molto più cremoso. Quello non è cremoso, mm. è tutto duro. Si, sì, è molto duro. È per questo che mi piace. Va bene, che altro abbiamo? Allora abbiamo questo. Vabbè, andiamo con questo. Dai, okay. andiamo con dai. Massi, questo è, ah, l'uovo l'uovo ha fatto un uvetto sì, abbiamo comprato questo perché c'è cioè, queste sono le cose che vogliamo provare perché questo è ancora il cioccolato ma vuoto dentro è uguale a tutti gli altri, cioè sì. sono tutti uguali è non solo sanno che questo niente. ha un poco differenza di gusto. gusto oh, è piccicoso che Atticcoso. schifo, che schifo a me questo non piace proprio il creamy egg questo è molto zuccheretto Moltissimo zuccherato È la cosa più zuccherata veramente al mondo Ancora oh, di più wow, degli altri um, Guarda che schifo C'è lo zucchero che esce fuori addirittura qua Questo però è praticamente liquido dentro cioè C'è proprio la crema liquida, quindi appena lo spacchi comincia a fuoriuscire tutta quanta mm -hmm. cioè, uh, Tu lo è... mangi io non Sì, anche, anche, anche con questo, no? No, io lo, lo conosco già e non mi piace Questo anche quando moto quando uh, ti fa venire i vomitare Che schifo Ma è comunque buona Oh, oh mamma mia oh. Che cosa oh. hai fatto? Oh, one of that! <laughs> <laughs> che schifo! Tiè, guarda com'è tutto cremoso. Cioè, è proprio Ti Tiè, guarda che. Mamma mia! No, io non gliela faccio. A me fa troppo schifo. Quello. Ok, vai con il prossimo. Il prossimo, questo è l'ultima prima di. Uh... prima del Marmite. Marmite, mm. Marmite. Mamma mia, non ci voglio nemmeno pensare. Questo è un coronato di Mortisim. Um, ma è un po' diverso perché è più. Okay dentro ah sì, sì. Non mai. sono piccoli conigli di cioccolato ripieni di uh, pezzetti di cioccolato e di miele ah. tipo di miele honeycomb Oh. no ah, non. È carino. Mm. Ma oh. È. Come fai, no no no no no è buona ah. sa di Mortise. però c'è troppo cioccolato e poco Mortise. Mm. gli inglesi preferiscono poco nel senso piccolo ma tanto noi preferiamo grande ma poco sei pronta? andiamo per quello stranissimo io veramente sono curioso di sapere che Il... cosa c'è qua il slogan di Marmite è Love it or Hate It. Che è vero perché il Marmite o ti piace o ti fa schifo. Sì, Io non c'è la mia penso. Love it. Eh, Anch'io, sì. anche a me piace. Eh, eh, ho paura di questo però perché non so com'è. Okay, non vediamo. so com'è. Eh, intanto di nuovo voi. <ride> oh. Questo è il momento della verità. Oh, smell it. Oh puzza di marmite Oh mamma mia oh, wow. oh. Ok Pua, puzza Mamma mia puzza Puff. di marmite Ok Mamma mia quanto puzza Tie va Mangiamo Oh C'ho paura okay. Uno, Due tre No Oh No Oh No No, no. Ma che cos'è? Oh. Disgusting <laughs> oh, mamma mia! Oh. Oh, oh, the aftertaste! Yes! Oh. I want to throw up! Uh. <laughs> That is so gross! No, mamma mia! No. <laughs> I don't even want to like... I don't even want to close my mouth because then I can taste the flavour è la cosa più orribile che abbia mai provato. Vedi, questo è quello che intendo. Oh, no, tu... <ride> in my mouth. I have to get some drink. <laughs> gusto, dopo, che schifo Che schifo, è il peggiore di tutti, guarda Comunque è questo quello che intendevo Che tu c'hai un qualcosa, tipo M&M's E il cioccolato dell'uovo sa di M&M's Come questo, il Marmite Il cioccolato dell'uovo sa di Marmite Sì, ma questo è più facile di fare con Marmite Perché Marmite okay. è liquido E allora Ok, quindi tutto sommato La Pasqua in Inghilterra non è così esaltante come in Italia sono meglio le uova di Pasqua italiane? No, sì, non è vero Ma stai Penso zitta. che qua sono meglio ma che Megliore, stai? Dire? Dire? Qua sono i migliori Ma che stai dicendo? Sì, Ma tu l'hai fatta Pasqua? Sì. L'hai fatta Pasqua in Italia? Sì. Hai mangiato le uova di Pasqua italiane? Sì. E allora come fai a dire che questi sono meglio? Perché queste sono meglio. Ma che stai a dire? Ok. Va bene, non siamo d'accordo. Quindi, se voi, ragazzi, ne... che state guardando questo video, qualcuno di voi ha provato sia le uova italiane che quelle inglesi, fateci sapere che cosa ne pensate. Secondo voi le uova inglesi sono migliori di quelle italiane? Secondo voi? Secondo me no. Coral dice di sì, io dico di no. Grazie per essere stati con noi per vedere questo video. Se il vi prosciutto, piaciuto ti piace? Col prosciutto? Col prosciutto? <ride> <Wow>. <ride> What did you just get me to say <ride> with <the hand. ride> Lasciate un 5 <500. ride> 500 euro, lasciateci 500 euro, vogliamo i soldi, no i like. Lasciateci un commento. Lasciateci un commento. E iscrivetevi. Ciao. Ciao.